Salve, con questo video entriamo finalmente nel cuore della pubblicità su Facebook. Abbiamo visto che per creare le tue inserzioni dovrai accedere all'Ads Manager, quindi non utilizzare il pulsante Metti in evidenza questo post o Promuovi la tua pagina, quelli che normalmente trovi sulla tua pagina Facebook, ma dovrai andare direttamente al pannello di gestione delle inserzioni. Ti ricordo che potrai accedervi attraverso il link facebook.com slash ads slash manager oppure potrai accedere direttamente dal tuo profilo o sulla colonna sinistra gestione inserzioni oppure sulla colonna destra sempre alla voce gestione inserzioni. Una volta arrivati sul nostro account dobbiamo cliccare in alto a destra sul pulsante crea inserzione. Quello che vedremo sostanzialmente oggi è l'analisi di questa interfaccia. Sono presenti, come puoi vedere, una colonna a sinistra e un box centrale. Ci troviamo al primo passaggio, il passaggio quindi fondamentale, prima di iniziare a creare la nostra campagna. Siamo arrivati su Facebook, vogliamo fare una promozione pubblicitaria, vogliamo promuovere una nostra inserzione. Che cosa dobbiamo fare a questo livello? Dobbiamo innanzitutto capire come è strutturata la pubblicità su Facebook e per capire questo andiamo ad analizzare la colonna sinistra. Come vedi questa colonna sinistra è suddivisa in tre eh, tab, in tre sezioni. Vedi che come passo il mouse queste cambiano di colore. Il livello più alto è quello relativo alla campagna. Il livello intermedio invece è quello del gruppo di inserzioni mentre l'ultimo livello è quello della inserzione, cioè il vero e proprio post pubblicitario. Per creare le tue inserzioni, quindi, dovrai partire dal livello della campagna e proseguendo passo a passo impostare le varie voci delle varie sezioni fino ad arrivare alla creazione dell'inserzione. La struttura è sostanzialmente come quella relativa alle cartelle di archiviazione all'interno del computer. Un settore è dentro l'altro. La campagna è il primo contenitore, quello più grande. Al suo interno possiamo trovare una o più gruppo di inserzioni. All'interno del gruppo di inserzioni possiamo trovare una o più inserzioni. Deve fissare benissimo questa struttura perché è importante capire come è costruita. Ti sarà utile infatti quando dovrai navigarci dentro per modificare qualche parametro, fare dei test di performance tra le varie inserzioni, verificare una volta che la tua inserzione è partita i dati sull'andamento e comunque sapere dove andare per fare interventi che spesso risultano necessari quando una campagna Facebook è comunque partita. Il nostro percorso inizia sempre dal livello più alto che è appunto quello della campagna la campagna è quel livello nel quale noi andiamo a scegliere l'obiettivo eccolo qua e quindi ci spostiamo su quello che è il nostro box centrale è abbastanza parlante da questo punto di vista perché innanzitutto qua sopra vedete scritto campagna scegli il tuo obiettivo quindi facebook subito ti fa una domanda qual è il tuo obiettivo di marketing che cosa vuoi sostanzialmente ottenere da questa campagna perché stai accedendo su facebook per farti pubblicità anche questo box centrale, come vedi, è suddiviso in tre colonne. Queste tre colonne che sono appunto quelle della notorietà, della considerazione e della conversione rappresentano in qualche modo schematicamente i tre livelli o i livelli comunque eh, che ognuno di noi in qualche modo percorre prima di giungere ad un acquisto. Quindi è necessario eh, conoscere una realtà aziendale o un determinato prodotto o iniziare magari a prenderlo in considerazione fare i vari confronti e poi solo successivamente arrivare ad una conversione e quindi ad una eventuale vendita. E quindi la scelta dell'obiettivo in qualche modo è stata concepita in questo modo. Nella colonna a sinistra troviamo quegli oh, obiettivi più propriamente diretti alla conoscenza dell'azienda, alla copertura quindi alla notorietà del brand. È stata uh, di recente, insomma, eliminata la funzione notorietà nei dintorni, in qualche modo è stata inclusa nella copertura. Ecco, questi due obiettivi in qualche modo o ti servono se vuoi, ehm, diciamo, non coinvolgere direttamente gli utenti in una qualche azione ma semplicemente. Eh, far ehm, girare far arrivare il tuo messaggio far arrivare la tua eh, inserzione la colonna invece centrale, quella, di quella relativa alla considerazione, sarà probabilmente quella più utilizzata, quella dove troviamo appunto gli obiettivi relativi al traffico e quindi rimanda alle persone a una destinazione su Facebook o fuori su Facebook e quindi è praticamente l'obiettivo che normalmente si va a scegliere quando si vuole portare traffico sul proprio sito web. L'obiettivo relativo alle interazioni all'interno delle quali oggi troviamo appunto l'interazione sulla pagina, sui post e eh, sugli eventi l'installazione di app, la visualizzazione di video, se il nostro obiettivo è quello di rendere il nostro video visibile al maggior numero di persone o quello relativo alla generazione eh, di contatti, in questo caso parliamo delle lead ads, cioè di quel sistema eh, previsto proprio all'interno di Facebook per l'acquisizione di contatti eh, diretti a, a passaggi successivi di remarketing. Nella terza colonna, nell'ultima colonna di destra, vediamo proprio quelle che sono più propriamente gli obiettivi diretti quindi alle conversioni e alla vendita uh, dei propri prodotti. La scelta dell'obiettivo condiziona tutte eh, le voci, tutti gli step successivi. Infatti vediamo bene che a seconda dell'obiettivo nel quale noi ci ehm, poniamo cambiano anche le voci relative al gruppo di inserzioni. Adesso infatti notoriamente nella campagna noi andiamo a scegliere l'obiettivo e eh, qui genericamente Facebook ci dice che a livello di gruppo di inserzioni noi settiamo pubblico, posizionamento, budget e programmazione. Eh, quindi diciamo il cuore un po' oh, della scelta del nostro pubblico e di quello che vogliamo o perforzare formare per la nostra campagna, mentre invece a livello di inserzione, qua ci concentriamo sostanzialmente sulle parti creative, quindi il contenuto testuale del nostro post, l'immagine, il video, il carosello, insomma, quello che noi vogliamo poi mettere in evidenza come proprio posto pubblicitario. Però è anche vero che se noi ci troviamo sulla e clicchiamo sull'obiettivo di marketing traffico, vediamo. Potrei vedere appunto. Quindi, che se clicchiamo su interazione, le voci qui cambiano allo stesso modo. Se clicchiamo su conversioni vediamo che anche qua le voci a livello di gruppo di inserzioni o di inserzione vanno a cambiare. Se andiamo a cliccare su generazione di contatti cambiano ulteriormente le voci a livello di gruppo di inserzioni o di inserzione. Se andiamo a cliccare su copertura rimangono identiche, se clicchiamo su generazione di contatti cambiano nuovamente quindi che cosa possiamo dedurre da questo? Che mentre a livello di campagna noi settiamo sempre e comunque un obiettivo una volta scelto il nostro obiettivo le varie voci a livello di eh, gruppo di inserzioni e di inserzione cambiano questo perché la campagna e quindi l'obiettivo è la voce diciamo il comando che determina poi le scelte e i passaggi successivi. Quindi solo una volta scelto il nostro obiettivo possiamo spostarci al livello successivo, quello di gruppo di inserzioni. Ipotizziamo per esempio di andare a a scegliere come obiettivo interazione e di andare a scegliere proprio l'interazione con i post andiamo avanti giusto per fare una simulazione vedete che una volta scelto l'obiettivo passiamo a livello successivo quello di gruppo di inserzioni e ci troviamo qua in una nuova schermata nella quale dobbiamo andare a settare tutti i vari passaggi sempre per fare la prova continuiamo ad andare avanti e solo una volta che siamo andati avanti ci troviamo in una uh, voce successiva e che è quella appunto relativa alla inserzione. Quindi in estrema sintesi che cosa possiamo dire? Che quando dobbiamo andare a realizzare la nostra inserzione su Facebook eh, dobbiamo innanzitutto scegliere il nostro obiettivo perché sarà l'obiettivo che determinerà tutti i passaggi successivi. Quindi dobbiamo innanzitutto compiere una scelta relativa a quello che vogliamo o, ottenere con la nostra inserzione, se dobbiamo per esempio ottenere visualizzazioni di un video oppure se vogliamo portare eh, visitatori eh, al nostro sito web oppure se invece vogliamo compiere magari eh, invitare insomma le persone a compiere delle interazioni come l'acquisizione di nuovi fan quindi scegliamo l'obiettivo e andiamo al livello successivo ci troviamo quindi nel gruppo di inserzioni, settiamo tutti i parametri relativi al gruppo di inserzioni e successivamente ci troviamo nella nostra parte eh, ultima, quindi nella creazione del nostro oh, post pubblicitario, cioè quello che effettivamente sarà il contenuto finale che verrà mostrato eh, agli utenti su Facebook o sulle piattaforme eh, collegate a Facebook. Eh, quindi la scelta dell'obiettivo risulta il campo principale, il campo ed è anche sostanzialmente l'unico campo che non potrà essere modificato. Nel senso che vedi che quando tu vai a scegliere il tuo obiettivo e quindi la tua campagna, Facebook ti dice e qua di impostare il nome della campagna. Ecco, Una volta scelto l'obiettivo l'unico parametro che tu successivamente potrai andare a modificare è questo. Cioè eh, a livello di campagna potrai solo ed esclusivamente modificare il nome, non potrai più compiere Alcuna modifica, cioè non potrai essere arrivato al livello successivo, quello di gruppo di inserzioni e decidere per esempio, una volta che hai scelto il tuo pubblico, che hai scelto o quindi il target, i posizionamenti, il budget e la tua parte creativa, no, che non vuoi più fare una visualizzazione video ma volevi portare traffico ai visitatori del tuo sito web. Ecco, questo una volta che la campagna è stata fatta non potrà più essere fatto, devi necessariamente creare una nuova campagna. Mentre invece quando le inserzioni saranno partite vedremo che modifiche a livello di gruppo di inserzioni e di inserzione possono essere sempre fatte, vedremo anche quando è opportuno farle e quando forse è meglio non compiere alcun tipo di modifica.